Sono Laura Antici, vi presento Mozilla Apps Presenze Virtuali in Educazione. Questa è una presentazione eh, base dell'applicazione dell e eh, nel contesto della Mixed Reality. Mozilla Apps è una piattaforma open source di realtà virtuale in fase di sviluppo e di collaudo, si entra gratuitamente, permette di accedere ad un ambiente tridimensionale con gradi di immersione differenziati in base agli strumenti utilizzati se si usano visori o se si accede semplicemente da browser PC permette di creare ambienti e di scegliere tra quelli a proposti come vedete dopo andremo a eh, vedere dal vivo si partecipa con una presenza avatar in set name and avatar gli avatar di default eh, sono semplici robottini che possono essere personalizzati quando eh, si prende la mano con l'ambiente adottando alcune tecniche o uh, uploadando uh, file GLD. Gli ambienti possono essere personalizzati con l'inserimento di oggetti. In questi spazi è possibile riunirsi, discutere incontrarsi, creare mostre e luoghi paralleli dell'esperienza reale. Mozilla Hubs è un interessante progetto da sperimentare in ambito educativo per creare spazi alternativi di esperienza in ambienti digitali. L'occasione della didattica digitale integrata e della didattica a distanza ci dà modo di accorciare le distanze e di creare e partecipare ad incontri virtuali sia per socializzare che per apprendere, Unisce l'idea del gioco a quello della formazione. Facile accedere a Mozilla Hubs. Ottimo il modello Summer per interpretare gli effetti negli apprendimenti usando esperienze immersive o di realtà mista. I livelli del Summer eh, Model sono Substition, Augmentation, modification, redefinition. Eh, utilizzare quindi il summer model in progress per favorire l'apprendimento motivato con le tecnologie, per svolgere e presentare i compiti autentici, per ridefinire l'apprendimento in compiti nuovi. Questo modello SUMMER è utile per progettare e sperimentare in progressione esperienze di apprendimento digitale. L'uso delle tecnologie digitali aiuta lo sviluppo delle esperienze di apprendimento con lo scopo di ottenere livelli più elevati di competenze negli studenti. Cosa si ridefinisce con l'esperienza immersiva? La progettazione nelle mani di docenti e studenti, la gestione di relazioni, simboli e artefatti, la partecipazione in gruppi di interesse, nuovi approcci al problem solving relazionale orientato agli oggetti, la sperimentazione di nuove grammatiche e linguaggi, la motivazione e il, e il coinvolgimento. Ecco, questa è la presentazione statica che, eh, di inizio. Colleghiamoci ora a Mozilla Apps. Scriviamo nella casella di ricerca di Google Mozilla Hubs. Mozilla Abs E eh, clicchiamo su questo risultato. Come vedete... Si carica la pagina mi chiede a create a room eh, non è meglio forse non installare la desktop app ma fare solo su uh, create room Ok e adesso è un po' lentamente si uh, crea uh, come vedremo la uh, room. Aspettiamo un momento, ecco che sta arrivando. Deve caricare tutti i suoi oggetti e uh, mi dà subito un ambiente e mi chiede di. Uh, di entrare o con uno Stand Alone VR, oppure quindi con wireless VR Asset, oppure Enter Room. Noi facciamo entrando da, uh, uh, da browser Enter Room, uh, Enter uh, quindi on Screen. Okay, qui potete con il clic verificare l'audio, qui potete settare il eh, messaggio stereo, il, sì, eh, il microfono, il microfono di default è spento, lo lasciamo per il momento spento e eh, andiamo, eh, non scelgo un'altra scena adesso, la sceglierò dopo, enter now. Sono entrata nella scena che mi uh, propone di uh, default, posso andare uh, subito a cambiare la mia scena in choose a scene e qui eh, ci sono tutte le uh, proposte delle scene messe a disposizione, sono moltissime e bellissime da uh, um, uh, Mozilla Apps. Quindi noi eh, entreremo in una, ho pensato a Holidays party, party 2020. Ecco, anche qui ci mette un attimo per eh, caricarsi. Come potete vedere. Eh, aspettiamo che eh, carichi con un po' di calma. ecco adesso dovrebbe eh, eh, venire ecco vedete i tempi sono eh, leggermente lunghi eh, non il nostro avatar in, per il momento eh, non si vede perché siamo nella nostra visione eh, soggettiva per eh, muovere i primi passi innanzitutto e clicchiamo con G, vola, nel, eh, sulla tastiera e eh, quindi possiamo procedere con eh, le, le frecce oppure con il tasto W con il tasto eh, poi W più S si può tornare indietro, si può quindi retrocedere, si può andare avanti, con il D come vedete ci si sposta e con il D questo è ci si sposta a sinistra, con l'A ci si sposta a destra, ripeto con il V. Si va eh, do, W, si va avanti. Ecco, eh, queste sono le prime eh, mosse in uh, uh, Mozilla Apps. Ora andiamo a cercare il nostro il set name avatar. A scegliere il nostro avatar, il mio avatar, che quello che ho utilizzato, che voglio utilizzare, adesso si caricherà. Eh, voglio utilizzare questo e quindi posso eh, cliccare su Accept oppure andare in Browse Avatar in Browse Avatar compaiono tutti i miei avatar quelli che mi sono creata ma non sono quelli di default di, eh, di default lo fate eh, in eh, questo bottone e voi quindi vi troverete questi piccoli robottini di avatar e ne sceglierete uno che vi piace di più. La personalizzazione dell'avatar è possibile ma bisogna lavorare all'esterno di Mozilla Apps e poi uploadare il proprio avatar. Vado in My Avatar, scelgo... Di nuovo questo è più semplice, questo è un po' eh, più complesso e vado in Asset e accetto il mio avatar. Per eh, vedere il, il mio avatar posso ad esempio andare a fare una foto con la camera qui sopra, camera, come vedete se si attiva, ecco si è attivata la eh, piccola camera come vedete e eh, che mi dà eh, la visualizzazione del, dell'avatar, se vado nella eh, barra spaziatrice poi posso eh, Posso ingrandire anche il vedete che posso spostare questa eh, foto. Ecco, mi avvicino un attimo, sempre procedendo con le frecce o con il eh, eh, W. E posso fare, ad esempio, la foto cliccando qui, ecco, mi ha dato la foto. Ora posso, eh, sempre con la, eh, la barra spaziatrice, ad esempio, eh, eliminare la foto o modificarla e eh, vedete che me l'ha data, la foto è qui è comparsa comunque eh, qui la foto la posso ruotare, posso twittarla po eh, Tweet oppure posso sempre con la barra spaziatrice ingrandirla, questa foto come vedete e a eh, questa sono io, eh, quindi mi sono anche vista in eh, questa dimensione quindi posso anche se la voglio vedere in grande open link ecco questa è la eh, sono io all'interno dell'ambiente però eh, non mi vedo non ci si vede si vedono gli, le altre eh, persone ora cliccando sempre eh, sulla barra eh, spaziatrice Eliminò la foto ok e um, adesso uh, mi posso spostare in vari punti del uh, uh, come vedete girando il tasto del, uh, del mouse quindi mi uh, vado come vedete a uh, ora vediamo come in, inserire un oggetto andiamo sul create, la barchetta magica e uh, possiamo qui uh, scegliere degli oggetti da Google Poly, da Sketchfab, eh, da Sims, da Avatars e Jits uh, noi ehm, abbiamo poi una serie di elementi ad esempio potrei scegliere scegliamo un divano ad esempio da mettere sulla scena ok adesso si carica il divano il divano lo posso spostare ad esempio lo metto qui vabbè, dopo lo metterò un po' meglio lo posiziono qui Posso poi mettere un eh, altro oggetto sempre mm, eh, utilizzando eh, la, la bacchetta magica. Vediamo, mettiamo una, eh, è il primo che incontriamo una, un vaso magari, questo vaso, inseriamo il vaso il vaso lo possiamo posizionare esempio a qui ok sempre sugli oggetti ho diverse operazioni che posso fare con la barra spaziatrice della tastiera quindi eh, posso ingrandire l'oggetto come vedete o rimpicciolirlo a mio piacimento sempre con la barra spaziatrice lo posso fissare così la prossima volta che vengo qui lo ritrovo, se no mi, eh, eh, mi scomparirà l'uscita e anche il divano lo pinno pin per eh, appunto eh, fissarlo nell'ambiente per evitare eh, quindi che eh, possa eh, eventualmente scomparire. Si sì, scrivo in, nella barra mh, eh, che grigia che trovate sotto, ad esempio, il mio nome M mettiamo l'antichi e eh, vado sulla bacchetta eh, magica qui. vedete che ho creato quindi una, una scritta con il, il mio nome ecco una volta che ho allestito tutto l'ambiente con uh, tutte le cose eh, da allestire ad esempio voglio anche aggiungere all'ambiente posso aggiungere all'ambiente con la bacchetta magica volevo solo per farvi vedere il custom URL or, or file quindi vado a prenderlo. Eh, però eh, deve essere creato in GLB. Eh, vado, vabbè, qui me lo da di default. Vediamo, ecco, questo mi dà locchetta, ok. Poi posso andare, eh, ne metto un altro. Non era questo che volevo mettere. Me, <ride> e prendo il mio link invece un mio link vado a prendere un, uh, il mio Dodecaedro ad esempio in uh, vedete glb l'estensione glb faccio apri e vado in uh, uh, create dovrebbe venire create il, dovrebbe venire il mio Dodecaedro che avevo creato in questo formato, quindi si possono creare un insieme di oggetti: Dude anche con la barra spaziatrice, anche questo. Mh, beh, posso aprirlo in un link, ad esempio. Open link. E beh, intanto lo pinno, lo lascio lì pinnato, e poi, eh, come vedete, l'ho pinnato in modo che stia eh, facendo l Open link me lo fa vedere eh, tutto, mi fa vedere tutto l'oggetto quando ho finito di allestire la mia eh, il mio ambiente ecco eh, posso andare comunque eh, posso eh, sempre andare a, prima di, eh, di terminare a vedere che cosa Altro mettere e, um, e poi um, con share ho il link che posso copiare e mandare ai miei amici e anche a me stesso. Vedete che ho il copy, o twittarlo. Oppure eh, posso anche inviare questo numero del eh, che è lab, lab link perché uh, si possano uh, collegare a questa uh, stanza gli utenti. Volevo dirvi che vi dà anche un codice embed per embeddare uh, poi nella, nei siti, per embeddare quindi l'applicazione la, nei uh, siti. Ecco, queste sono le mosse eh, pre preliminari per uh, poter uh, costruire un ambiente in Mozilla Apps. Ricordate di invitare le persone a partecipare al vostro ambiente attraverso il link come uh, abbiamo uh, poi indicato. Ciao. Posso incollare il link in Classroom, esempio nella nostra classe uh, virtuale condividi con il corso, quindi condivido il link, lo pubblico e da qui gli studenti potranno uh, collegarsi a Mozilla Hubs entrare nell'ambiente che abbiamo predisposto per loro adesso vediamo che si carica pianino pianino con i suoi tempi dovrebbe arrivare tra poco Ecco, and, eh, dovranno cliccare su enter room, enter uh, on screen, enter now e quindi eh, come vedete, eh, ecco, eh, entrano anche loro e ritrovano tutti eh, gli oggetti, vabbè li abbiamo messi un po' per aria, che eh, abbiamo postato lì. Eh, poi metteremo con uh, molta cura questi oggetti li posizioneremo meglio comunque qui è un luogo in cui uh, uh, si possono fare delle cose e uh, si può anche uh, conversare in vario modo prima di chiudere con uh, questo tutorial iniziale Volevo farvi vedere un ambiente eh, didattico che ho creato. A questo link, enter room, enter on screen, enter now. Ecco, questo è l'ambiente che ho predisposto con eh, una serie di, uh, di, uh, di tutorial. Vedete ho eh, abilitato la modalità vola con G dalla tastiera e mi posso muovere ora tranquillamente nella, nella stanza che ho creato. Vedete che qualcuno è entrato poi nel, eh, nel, nel mio ambiente, ok? Nell'ambiente che ho eh, predisposto quindi lo vedo e uh, posso girare attorno una serie di tutorial eh, che uh, si accede attraverso eh, il codice eh, QR, eh, i codici QR ai, ai siti e ai tutorial riguardo alle applicazioni che sono state messe a disposizione, ecco. Uh, pure postato il link a una mappa delle uh, risorse uh, ho poi inserito qui nell'entrata ma è ancora una stanza da uh, completare e allestire i solidi platonici che avevo costruito in bl blender e esportato in GLB questa è una composizione questo è il dodecaedro quindi come eh, vedete mh, si possono uh, creare delle eh, interessanti stanze e, mh, da mettere a disposizione.